Ciao Giuseppe, buongiorno, abbiamo uh, organizzato questa intervista per sapere come stanno andando queste settimane da, dalla prima fase alla, alla riapertura della seconda fase. La prima domanda che ti, ti faccio è: come stai? Sto bene, sto bene, stiamo abbastanza positivi adesso che siamo operativi in ufficio, eh, va benissimo. Come è stato lavorare in smart working? Allora, lavorare in smart working è stata un'esperienza sicuramente nuova. Non è stato semplice all'inizio approcciarci, ma fortunatamente grazie all'azienda ci ha permesso di, avere proprio, eh, di essere aggiornati su come procedere, le migliori applicazioni da usare e quindi diciamo è stata un'avventura positiva e devo dire che alla fine, dopo due mesi, sicuramente utilizzeremo questo strumento Vista quindi la tua esperienza, com'è andata con le videochiamate, come hanno reagito i clienti di fronte a questo mezzo sostanzialmente nuovo per il lavoro che voi svolgete tutti i giorni? E allora, con le videochiamate, con i clienti è stato all'inizio un approccio, un punto come dicevo prima, nuovo, i clienti stessi non, non erano tanto abituati e quindi non è stato semplice all'inizio, ma come tutte le cose, tanti clienti tranquillamente preferivano la telefonata, però poi siamo riusciti a ottenere qualche videochiamata con esiti positivi perché quelle persone si rendevano conto che il cliente quantomeno eh, riusciva ad avere idea e noi abbiamo messo in campo tutte queste nuove azioni da fare che ovviamente la videochiamata fatta con un cliente intanto ti guarda e faccia e già è qualcosa, il cliente stesso dopo un po' si è reso conto che effettivamente è una cosa interessante da utilizzare anche in futuro, con, soprattutto con la documentazione editabile che eh, l'azienda ha messo subito a disposizione, quindi su questo la ringrazio molto per affrontare al meglio questa situazione. Eh, come ti sei approcciato ai clienti nella fase 1? Da un giorno all'altro hanno chiuso qualsiasi cosa, non potevate sostanzialmente più fare quella, il vostro lavoro che quello dell'azione, quindi come ti sei approcciato a loro nella prima fase? Allora io nella prima fase con i clienti ho mostrato positività, fortunatamente appunto come ho detto prima l'azienda ci ha messo a disposizione eh, un investimento importante anche a livello pubblicitario per vari video, sugli immobili, virtual tour, la, la pubblicità sulle reti RAI che è associata al potenziamento del nostro sito internet, questa è la ricetta che mi ha portato poi ai risultati che abbiamo ottenuto. Un'altra domanda, come hai preso l'idea di lavorare da casa? All'inizio era strana, era strana perché la devi fare conciliare con tutte le abitudini che chi vive con te a casa ha, avendo pure due bambine. Quindi abbiamo dovuto eh, sicuramente organizzarci eh, perché abbiamo imparato tante cose. Abbiamo imparato soprattutto che possiamo fare quello che, che magari inizialmente non, non pensi di fare, lo, lo metti in campo e poi riesci. Il fatto che ci siamo messi in moto e abbiamo ottenuto dei risultati, se da casa possiamo fare questo, quando riapriremo, abbiamo una consapevolezza diciamo, di avere veramente delle armi importanti. A livello proprio di organizzazione quotidiana, come ti sei gestito la, la tua giornata, visto che, comunque, come dicevi prima, avendo una famiglia, avendo comunque dei de, de bisogni diversi da casa, come hai organizzato la tua routine? Allora, io in casa la mia routine l'ho organizzata a fasce orarie, che ho sei collaboratori, con loro giornalmente alle ore 18 ci dovevamo assolutamente vedere, in videoconferenza, appunto per raccontarci quello che era successo durante la giornata. Ci confrontavamo, che la routine alla fine basta organizzarsi, secondo me, con orari dove devi assolutamente dedicarti al, al lavoro. Come riesci, o sei riuscito anche a venire incontro alle esigenze dei clienti? Chi aveva delle esigenze non, non le ha cambiate. Allora, intanto non, non abbiamo posto dei limiti a noi stessi. Eh. Fatto questo, riusciamo tranqui, tranquillamente a convincere anche il cliente che questa cosa è possibile. Nella la seconda settimana di lockdown abbiamo fatto due compromessi, tutto in differita, è arrivata anche la, la documentazione editabile. A quel punto ho detto abbiamo tutto, posso tranquillamente lavorare col mio smartphone, eh, un tablet, e vado a streno. L'aspetto un po' più delicato è il fatto magari di fare le visite. Qualche ufficio ha dato dimostrazione che delle video visite, dei virtual tour e addirittura hanno preso delle proposte. Le esigenze del cliente le abbiamo soddisfatte a 360. Gradi. Tutto possibile, possiamo farlo anche con un incarico editabile, con una firma digitale, possiamo fare in differita. Un preliminare, possiamo anche senza spostarci da casa fare tutto. In dettaglio, come ti sei trovato con le videovisite? Noi abbiamo parlato di virtual tour, di video visite in cui i clienti facevano il video all'immobile, ve lo inviavano e l'avete caricato online. Mi racconti un po' com come ti sei trovato e come hai sfruttato questo sistema le video visite abbiamo avuto veramente un ottimo risultato i proprietari di casa sono stati veramente dei compagni di squadra chiamiamoli così perché ci hanno aiutato molto hanno fatto anche loro stessi dei video fatti bene ovviamente noi davamo delle indicazioni perché poi l'acquirente è quello che poi l'immobile lo vuole comunque vedere quindi le video visite grazie anche ai proprietari sono stati proficui Uh, cosa consigli a chi deve vendere casa Mente, rispetto a gennaio febbraio ad oggi non è cambiato granché chi deve vendere casa secondo me non è tanto variato il prezzo non ho la sfera di cristallo però rispetto anche agli ultimi dati che sto raccogliendo dico che il mercato eh, si è un attimino acquietato quindi chi deve vendere casa eh, diciamo post lockdown secondo me cambia ben poco. Consiglio anche che oggi ci sono tanti acquirenti, quindi secondo me il mattone è un bene rifugio, anzi è il momento di comprare casa perché le banche hanno abbassato i tassi di interesse e quindi il credito è facilmente accessibile. Il mercato immobiliare nell'ultimo decennio ha subito una bella variazione a ribasso, oggi è il momento di comprare casa perché si trovano delle condizioni di acquisto, sia di prezzi che eventuali mutui da cui accedere, veramente favorevoli. Quindi ti chiedo, come ti sei sentito riaprire l'agenzia, cosa hai trovato, la messa in sicurezza, cosa ha significato per te? Eh, aprire l'agenzia è stato un aspetto positivo su tanti punti di vista, perché ci ha permesso ovviamente di avere l'opportunità di incontrare alcuni clienti, ovviamente mettendo in sicurezza tutta, tutta l'agenzia con sanificazione, igienizzante, calzari, mascherine… Eh, qui abbiamo la nostra amica compagna di, di, di viaggio per questo periodo quindi eh, l'entusiasmo di, di riaprire c'è ovviamente questa settimana è stata anche, anche lì una settimana un po' di rotaggio no? dobbiamo capire il, come si stanno iniziando a comportare le persone fuori continuare comunque con lo smart working anche se dall'ufficio quindi anche questa è una fase di rotaggio mi auguro che presto possiamo ritornare veramente al 100% a fare quello che già sapevamo fare con queste aree in più che abbiamo imparato in questo periodo So, avete fissato tanti appuntamenti, noi sappiamo che comunque non ci siamo mai fermati. E che tipo di mercato avete trovato? Il tipo di mercato che abbiamo trovato, riaprendo l'agenzia, è stato un po' quello che già avevamo lasciato. Appuntamenti vendita sono stati fatti, che erano in realtà quelli che ci mancavano, perché poi... Le acquisizioni le abbiamo continuato a fare in videochiamata, gli incarichi abbiamo continuato a prendere. L'unica cosa reale che è mancata è proprio l'appuntamento fisico sull'immobile. Il lato positivo di questo aspetto è che eh, c'è una scrematura naturale sulla qualità dell'appuntamento. Il mercato che sto vedendo io adesso c'è sempre. Proprio ieri abbiamo preso una proposta, la gente che vuole comprare c'è. Facciamo meno appuntamenti ma di qualità. Uh, grazie mille per l'intervista per il tempo che ci hai grazie a te detto. grazie Mi a voi lascio tornare al lavoro grazie eh... buon lavoro anche a te